GKN Firenze, a chiuso. Noi si è fatto semplicemente quello che si dovrebbe fare quando da un giorno all'altro ti dicono vattene a ne se licenziato. Ci avete toccato la famiglia, ma avete sbagliato i calcoli perché la nostra famiglia è molto larga. Questa famiglia è larghissima. qua ci chiedete sempre come stiamo <ride> ma come volete che stiamo però in tutto questo almeno noi proviamo a trovare la lucidità di rimandarvi la domanda, noi siamo così e voi come state? voi tutti Ciao a tutti e a tutti, siamo qui per il canale di Sottosopra che è Crisi del Neoliberalismo e oggi abbiamo con noi Filippo Maria Gori che è il regista del documentario E tu come stai sulla GKN. Ciao Filippo. Ciao, ciao a tutti e a tutti e grazie dell'invito. No, prima di tutto ti, ti ringraziamo per aver partecipato a noi, per aver accettato il nostro invito insomma, a, parlare, a parlare un pochettino del, del tuo documentario e altro. Sento, la prima domanda che è abbastanza banale, che ormai ti fanno quasi tutti insomma, quando fa la presentazione, insomma, è il perché di questo, di, del titolo del tuo documentario, cioè... E del perché e tu come stai perché la, la scelta di questo titolo no, allora sì effettivamente è vero è una domanda che, che ricorre sempre nelle proiezioni ma per me Lorenzo e l'altro regista del film siamo in due invece è un motivo sempre di grande orgoglio perché al netto di tutto e non è sempre così il titolo e tu come stai l'abbiamo avuto ben ben chiaro fin dall'inizio veramente noi Abbiamo cominciato a fare le riprese praticamente già in quel luglio 2021 eh, l'inizio di questa storia della dell vertenza del collettivo di fabbrica GKN principio il 9 luglio 2021, noi dopo due settimane eravamo già lì a riprendere e faccio questa premessa perché per spiegare la ragione di questo titolo devo per forza tornare a quel periodo. Quando io e Lorenzo siamo entrati in fabbrica, subito accolti da una grande disponibilità del collettivo e dei suoi, rappresentarsi, dei suoi rappresentanti al racconto, a raccontarsi, questa è una cosa fondamentale al di là dello sviluppo del film, ma veramente, a prescindere da questo progetto, una caratteristica veramente di merito del, del collettivo, aver sempre non aver mai banalizzato il ruolo della comunicazione e della narrazione di sé in questa vicenda. E insomma, noi, eh, ancora non, eh, non con l'idea di realizzare un film documentario, come molti e molte altre chiedevamo agli operai come che succede come state cosa sta succedendo e era anche un modo al di là di tutto veramente per cercare di capire innanzitutto da loro in prima persona che cosa fosse successo ripeto erano passate neanche due settimane dal 9 luglio e con la giusta dose di provocazione ma come sempre abbiamo detto mai diciamo fino a se stessa sempre in, in funzione. C'era già ovviamente il fenomeno della convergenza che caratterizza la lotta del collettivo, adesso sembra quasi ovvio, ma ripercorrendo a ritroso quello che è successo, ricordando questi episodi, già era chiaro come fin dall'inizio fosse chiaro che l'unica via era appunto quella della convergenza, ovvero ribaltare, come dicono loro, la prospettiva e quindi rigirare a noi questa domanda, a noi che in quel momento comunque in qualità di e operatori, documentaristi, giornalisti, fotografi, operatori dell'audiovisivo in generale, ma era estesa un po' a tutto il mondo del lavoro un po' più precario, ovvero e voi come state? Non è... perché comunque in quella fase, poi l'avvertenza ha avuto tante svolte, ma in quella fase ci veniva detto noi mal che vada eh, avremo la nostra buona uscita, i nostri TFR, le nostre liquidazioni. Ma voi neanche vi rendete conto, magari, che ci si vive in una situazione sempre d'emergenza perché eh, se avete contratti possono essere a progetto, dove ci sono, o, o veramente brevi, perché a volte insomma non si parla neanche, cioè la, eh, il lavoro autonomo va a braccetto con la precarietà. E quindi questo modo di interrogarsi di, su di noi innanzitutto eh, ci veniva posto davvero come l'unica via davvero per capire cosa stava succedendo in quella fabbrica perché certo ed è stato un obiettivo nostro con questo documentario, con come l'abbiamo sviluppato è importante conoscere quella storia di, se si vuole, ovviamente conoscere di quella fabbrica prima, durante, dopo il 9 luglio 2021, perché ovviamente il collettivo di fabbrica per eh, agire con una reazione così pronta non è che era attivo da anni dentro la fabbrica, quindi è, è importante avere una visione organica e più completa possibile di quella storia, e di quella vertenza particolare. Ma se si vuole fare un passo in più, se si vuole entrare in questa convergenza, non è sufficiente fare questo. Bisogna chiedersi innanzitutto come stiamo nel nostro, nel nostro posto di lavoro, nelle, nella nostra stessa esistenza quotidiana e se non stiamo così tanto bene, allora non accontentarci né del cinismo né di eh, rilevarle e basta. Per questo, e tu come stai è stato il titolo che noi abbiamo pensato fin dall'inizio, declinato al singolare, l'unica differenza perché personalmente insomma, lo reputavo, l'ho sempre reputato più efficace, estremamente più diretto e anche perché... Eh, rispetto appunto alla convergenza una cosa importante che viene anche spesso detta dagli operai prima che una convergenza che è fra lotte fra movimenti fra gruppi militanti diversi fra avvertenze è innanzitutto veramente una convergenza fra persone cioè, è difficile scindere la portata sociale, politica, storica di, della lotta di questo collettivo dall'esperienza che chi ha avuto la fortuna e se ancora non l'ha avuta che, che faccia che si insomma si adoperi per averla presto la fortuna di andare dentro quella fabbrica e vivere in, letteralmente con quelli che sono i rapporti come le persone si presentano come le persone si pongono verso l'esterno verso di te è un'esperienza che non può scindere da come la lotta è stata portata avanti ed è portata avanti dal collettivo veramente Entrare lì dentro è in qualche modo certo, questa può essere anche una visione a volte un po' egoistica, io sto parlando puramente da solidale ed è bene soprattutto in questa fase molto critica dell'avvertenza non estetizzare, non fare strane astrazioni, ma veramente come solidale, come una persona interessata, entrare dentro quella fabbrica ci si rende conto che si viene si è allo stesso tempo più leggeri e ci si sente allo stesso tempo più responsabili, perché quello che succede lì dentro da 20 mesi è un esempio di autodeterminazione, di, di, di, di, di proposta, di, di veramente una visione diversa del quotidiano per, per come si pensa il proprio mondo del lavoro che è, è, è miracolosa. E pensare che tuttora sta andando avanti, raggiungendo anche <ride> picchi incredibili, a breve ci sarà, immagino poi ne parleremo, ma comunque... Ci sarà il primo festival in Italia di letteratura working class dentro la, la fabbrica di Campi Bisenzio. Il 25 marzo, invece, sabato prossimo, ci sarà un'importantissima manifestazione a Firenze, convocata dal collettivo. Ecco, tutte queste cose continuano a accadere in una fase veramente critica per i lavoratori e allo stesso tempo, almeno noi non abbiamo, sì, sicuramente anche per colpa di quelle che sono state le tattiche subite dalla controparte in questa vicenda, nell'avvertenza, eh, il numero dei lavoratori è calato, sono più sono sei mesi senza stipendio eh, ad oggi, quindi anche se in realtà si resta su almeno 300, 300 persone del collettivo, partendo dai quasi dai 422 più appalti, la cifra famosa di, di inizio di questa storia, e queste persone, nonostante la difficoltà, non hanno mai arretrato di un, di un centimetro rispetto a, a, a, a collettivizzare la loro lotta davvero. E quindi, ecco, è veramente, credo, un modo per rispondere, per chiudere, insomma, la risposta alla domanda a, a tu come stai, ecco. Sì, il collettivo ci offre non un esempio, perché ognuno ha la sua storia, ma sicuramente un metodo per trovare la risposta a questa domanda, veramente luminoso. E quindi, per questo, il titolo è stato chiaro fin dall'inizio. Sì, yeah. grazie. Non lo so, sì, no, sicuramente. Eh, è importante ricordare i prossimi, i prossimi passaggi le prossime convocazioni fatte insomma il collettivo si insomma manifestazione a Firenze che poi festival della letteratura popolare insomma tra fine marzo inizio inizio inizio, inizio aprile voglio porre insomma l'attenzione la, insomma già un pochino ne è parlato però eh, quando, quando io ho visto il film a, a Perugia insomma c'era anche te presente insomma questo, insomma, questo è, è un documentario forte che può servire, insomma un documentario sulla classe e per la classe eh, operaia. Cos'è che poi ti ha spinto subito, pochi giorni dopo il fatidico 9 luglio, a, a voler entrare e raccontare la, la, la vicenda GKN? Perché questa scelta e perché, insomma, individuato... Insomma, questa battaglia da parte degli operai del COSO perché cosa ti ha spinto a, a focalizzarti su, sulla vicenda insomma di campi Bisenzi della GKN Ma allora ci sono, ci sono più disposte perché sicuramente parto dall'aspetto veramente più pratico per realizzare questo lavoro per come lo abbiamo realizzato, cioè con un periodo di riprese che nel suo svolgersi era difficile determinare quando potesse finire noi eh, quindi abbiamo alla fine no, le riprese del film son, si sono cominciando all'inizio si sono concluse a marzo 2022 e quindi innanzitutto eh, il fatto di appartenere a quel territorio io sono insomma, sono originario di, di prato a campi bisenzo insomma eh, è uno di quei luoghi eh, caratteristici soprattutto anche appunto per la storia che ha legata a, al mondo del lavoro che la piana di Firenze, Prato, Pistoia percepisce un po' veramente in senso allargato, al netto dei campanellismi che ci sono fra le tre città ci sono le, le zone intestiziali fra, fra diciamo i tre capoluoghi di provincia che vengono veramente percepite, se non eh, magari nella pratica, quantomeno nel nostro immaginario come tutto un unico grande territorio, quindi che questa cosa stesse accadendo in luoghi assolutamente così noti ha sicuramente permesso che la disponibilità pratica e sicuramente anche l'intuizione di, di realizzare, cioè di documentare questa storia. Poi un'altra risposta è quella che semplicemente a pochi giorni dal, eh, dal 9 luglio sono veni contattato dall'Istituto Ernesto De Martino che insieme all'AMOD, all'archivio audiovisivo del Movimento Democratico Operario di Roma sono due archivi che coproducono il film e l'Istituto Ernesto De Martino, conoscendo già altri, altri miei lavori, altri miei documentari mi propose di cominciare a seguire questa vicenda che ovviamente insomma, tutti ne stavamo sentendo parlare perché alla fine la risonanza fu grandissima fin dall'inizio però ecco, senza senza avere un'idea, appunto, con un'idea un d'archivio, cioè innanzitutto eh, sarà importante documentare quello che succede a prescindere. Dopo due settimane e, e io e Lorenzo ci siamo resi conto che, che si doveva andare oltre l'archivio, cioè che, che veramente questa storia, dal nostro punto di vista, per come si stava strutturando fin dall'inizio, questa è una cosa che ho accennato prima, nel film ovviamente... Al di là della storia dell'avvertenza, i vari temi vengono introdotti progressivamente. Dal innanzitutto, il riconoscimento della, del filo rosso che davvero unisce quella lotta operaia con la storia della resistenza partigiana, in particolare fiorentina e il motto: Insorgiamo, la convergenza con i gruppi studenteschi, con i gruppi ambientalisti. Tutte queste cose nel film, nella narrazione del film, nel scriverle, e nel montarlo, mi sono, insomma, posto il problema di proporle progressivamente allo spettatore, proprio per dare il tempo anche di percepire la portata ep epocale di un una di queste cose. Ma in realtà, <ride> questa è, diciamo, è stata la cosa all'inizio e, e la ricerca importante che c'è stata alle prime settimane, era tutto chiaro fin dall'inizio. Cioè, dalle prime interviste fatte con eh, alcuni rappresentanti del collettivo, che il percorso di lotta al di là poi di come eh, sarebbe stato scandito dovesse essere quello era chiaro fin dall'inizio. Di conseguenza questo ci ha fatto capire fin da subito che documentare e raccontare questa vertenza eh, sarebbe stato un qualcosa davvero ben oltre l'aspetto di vertenza e, e l'aspetto sindacale ma non per sminuire questi, anzi è la cosa più sbagliata che si possa fare, è metterli in, in quanto film, e metterli in un secondo piano. No, tutt'altro, sapevamo che con anche un modo diverso di fare sindacato che il collettivo ha espresso fin dall'inizio, senza rinnegare le altre realtà sindacali, però rivendicando una propria autonomia, si sarebbe veramente aperto una miriade di strade, cioè la, la lotta si sarebbe dipanata appunto in, in, tante, in tante in tante forme fino a diventare un racconto veramente di una nazione intera, veramente di un, un mondo del lavoro, di un paese che è in modo organico in crisi e che quindi anche se viene attaccato in modo così plateale come è stato fatto con, con la CKN in una sua sezione, la risposta non può essere limitata a quella sezione, deve essere necessariamente organica con, con gli altri settori del lavoro. Per cui, e questo insomma, magari non in modo così esplicito, ma era chiaro, era davvero chiaro fin dall'inizio. Quindi questo è sicuramente un motivo per cui abbiamo, abbiamo deciso di, di, di, di raccontare questa storia. Ovviamente poi si aggiunge, diciamo questa che ho appena descritto, è un po' una delle, delle due una delle due principali funzioni narrative del film, cioè raccontare davvero questa vertenza eh, in modo puntuale con la sensazione della presa diretta ma non perché sia stata ricostruita perché è stata tale, perché noi eh, è stato infatti molto importante il lavoro di scrittura e montaggio a posteriori, noi a, vivevamo le cose insieme alle lavoratrici e lavoratori del collettivo e personalmente ero convinto fin dall'inizio che quello fosse il miglior modo di restituire in un poi quello che stava accadendo, cioè non far svolgere tutto e dopo, come viene fatto magari altre volte su Storie Analoghe, intervistare i protagonisti e farci raccontare a posteriori cosa è successo, perché la sensazione che dà quella del racconto in presa diretta è proprio innanzitutto permette di, di seguire meglio la storia, e questo era importante per noi, perché volevamo cercare di arrivare a più persone possibili. E poi rende in modo davvero plateale la forza di queste, di queste lavoratrici e di questi lavoratori, che veramente, come anche loro, anche questo è un aspetto che ripetono spesso, quando gli viene chiesto ma com'è stato realizzare questo film, avere due registi attorno per tutto questo tempo, e loro rispondono dicendo innanzitutto, beh, è stato anche un rischio, perché noi e chi lo sa, a <ride> rivedersi dopo un anno, dopo mesi e mesi, magari ci potevamo rendere conto di aver detto delle fesserie, di aver preso delle cantonate, e quindi qui torno a quello che ho detto all'inizio, no? invece la, la grande intelligenza e il grande coraggio di, di prestarsi al, al racconto fin dall'inizio. Così invece non è stato, il collettivo questo per noi era importantissimo, ritiene questo film uno strumento utile alla sua lotta e questo era il primo obiettivo mio e, e di Lorenzo. E tutto questo alla fine, l'altra diciamo, funzione narrativa che stavo accennando prima è del perché proprio il collettivo della GKN, perché proprio questa lotta è quello che umanamente ci è successo a me e a Lorenzo in quei mesi lì ci continua a succedere continuamente e quando ovviamente partecipiamo alle iniziative del collettivo c'è un prima e un dopo c'è un prima e un dopo di, di concepire non solo queste tematiche ma io lo vedo insomma quando sono su, sul lavoro, su altri progetti su mi è cambiata un po' la testa cioè, rispetto a prima e, e soprattutto insomma per quelle che è veramente la, la sinergia e i rapporti che si sono creati con, eh, con le persone dentro quella fabbrica ecco tutto questo è un po' in modo forse confuso però un tentativo di rispondere a perché proprio questa storia perché proprio questa lotta perché è stata come lo dimostra e lo è, è tuttora è, la lotta operaia, una della lotta operaia più importanti assolutamente di questo paese e non solo Diciamo degli ultimi decenni perché non voglio spingermi oltre quanto può essere la mia esperienza diretta ma sono sicuro che potremmo allargare questa, questa forbice non solo italiana e allo stesso tempo perché è stata ed è tuttora una delle esperienze più importanti de, della mia vita quindi, quindi insomma questo, questi sono i motivi fondamentalmente. Sì, no sì, <coughs> sicuramente. No, se me ora, me, nel... Ma possiamo fare ora una domanda più di, più di ragionamento, più di, di... più come se comunque, eh, diciamo anche come noi giovani, insomma, viviamo un attimo questo lungo periodo, come pensiamo nel, nel, nelle, nostre, nelle, nelle nostre precarietà, insicurezze, come viviamo, insomma, questo, questo grande periodo no, in cui, insomma alla fine poi il, il capitale comunque la fa da, da padrone, impone il suo ordine sociale, ci sono queste grandi, grandi piattaforme, una, una finanziarizzazione dell'economia incredibile in cui c'è il passaggio di capitale che passano uno Stato all'altro facilmente, le delocalizzazioni, uh, insomma in cui vieni viene licenziato tramite una mail, come è capitato tramite WhatsApp, come è capitato anche negli ultimi mesi, abbiamo sentito varie altre storie tra quelle della GKN, in cui si viene in un paese in cui l'Italia, in cui il lavoro è sempre stato più precarizzato, partendo da Treu, la legge Sacconi, fino ad arrivare al, al punto eh, incredibilmente del, del, del Job Act. Del, del Job Act eh, Renziano di Renzi cioè con la cancellazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori in cui piano piano in cui insomma, eh, si vive in un momento abbastanza apatico che alla fine cioè, siamo, siamo tutti rinchiusi poi in questo io solitario con questa grande società insomma, ci porta a essere estremamente competitivi o performanti per noi stessi insomma, e mm, un documentario come il tuo poi alla fine è acqua fresca come si vede cioè veramente un trasporto incredibile, cioè io poi ho partecipato, quando ho potuto sono sempre partecipato, sempre sceso in piazza, a fianco, a fianco al lavoratori della GKN, o a tutto, però eh, cioè veramente in questo momento in cui veramente c'è cioè, eh, questo periodo di disuguaglianza estrema, e sul... Un senso di precarietà o il vivere la giornata sempre non ti fa mai sentire sicuro o non ti fa mai stare bene. Appunto, e, e tu come stai? Ed è lì che, infatti, anche il titolo è efficace. Quindi, cioè, veramente, secondo me il tuo documentario riesce, potrebbe riuscire, se, potrebbe riuscire a scalfire le menti o a muovere un qualcosa, insomma. Qual è l'obiettivo veramente tuo, quando vostro, soprattutto di te e Lorenzo, quando avete, fatto, avete girato il documentario, l'avete montato e poi state ora girando tutta, più o meno tutta l'Italia, insomma, mostrandolo, insomma, cos'è che alla fine riusciamo veramente a creare un po' di massa critica o riusciamo veramente a un coinvolgimento, insomma, visto che ormai siamo sempre lì, sempre lì con i dannati cellulari, ognuno di per sé solamente da solo che si vive la sua piccola vita, insomma, ecco. Vuoi fare un, un, cioè, cioè, fa un tuo ragionamento su questo, insomma, su questo periodo in cui stiamo vivendo, insomma, non troppo, non troppo bello, insomma, da parte dal punto di vista lavorativo, economico, insomma. Poi, eh, oltre alla crisi economica, eh, c'è anche la guerra, però su questo non entriamo, insomma. Ecco. Sì, allora no, beh, innanzitutto grazie per le belle parole su, sul lavoro. Perché, sì, innanzitutto, allora è ovvio, rispetto a tutti i temi che hai citato, in realtà, insomma, anche l'ultimo, rispetto alla guerra stessa, il collettivo, fra le varie convergenze che, che, che pratica, ovviamente c'è anche quella nel movimento pacifista contro, contro la guerra in assoluto insomma interpretando la guerra come tutto il resto anche tutte le esprimersi delle tematiche che hai citato come una questione di rapporti di forza ecco e qui ci arrivo perché noi eh, nel fare questo film ovviamente c'erano due obiettivi uno è insomma si può sintetizzare in tutto quello che ho detto fino adesso cioè restituire col suo duplice aspetto, cioè storico e umano quello che è successo e sta succedendo in quella fabbrica attorno, ma ovviamente anche come nel senso più nobile del termine, uno strumento di propaganda per il collettivo. Questo non nel senso, cioè che il collettivo possa potesse considerare utile per la propria lotta, ma non perché e in qualche modo uno nel far questo abbia rinunciato, cioè per far questo dovesse rinunciare a un suo sguardo sulla storia. Questo io credo che, che poi possa piacere o meno È un'altra questione, però ecco, io sono convinto che questo emerga e che sia, cioè che nel vedere questo documentario, nel caso poi ce lo confermi anche tu, non si abbia la sensazione di un lungo reportage, eh, in senso dove cioè un osservatore esterno neutro e punto. Anche solo con la composizione e la scelta di certe immagini certe situazioni piuttosto che altre, l'approfondimento di certi profili personali, di certe storie personali piuttosto che altre, già questo insomma è un po' la classica storia del documentario, ecco, per cui a volte in modo un po' provocatorio lo si considera pura espressione del reale e invece c'è per sé per forza anche solo nella composizione di ogni un quadratura un'interpretazione personale per cui questo lo dico solo perché dire che questo lavoro per noi fosse importante fin dall'inizio che potesse essere considerato utile per la, dal collettivo per la lotta non ha mai cioè, coinciso col doverci adeguare a qualcosa, il collettivo ci ha dato una disponibilità e una libertà incredibile fin dall'inizio ma e soprattutto credo che anche questo fosse chiaro per il modo in cui noi stavamo in fabbrica e, fu e fuori in generale con loro e per quello che si stava creando eh, a livello di consapevolezza e rapporti era chiaro che <ride> ci sarebbe stata una certa sintonia poi nel momento in cui si andava a selezionare e si andava a rendere a creare la storia su che cosa come si dovesse raccontarla tutto questo per dire che rispetto ai temi che, che, che hai citato c'è stata una no, nel, nel raccontare questa storia come posso dire l'elemento oltre questo quindi che ho citato della partecipazione personale e del riconoscimento dell'importanza ma c'è stato un altro elemento che è stato indispensabile perché almeno personalmente decidessi che sì, questo era un progetto in cui cimentarsi e in cui impegnarsi ovvero il fatto che Dentro la fabbrica, nelle varie iniziative, assemblee, qualunque fosse l'argomento, io ho sempre avvertito, e per me è stato molto bello, eh, quello che stavo dicendo prima, ovvero il riferimento e l'utilizzo del concetto di rapporti di forza. Perché se quello che succede, eh, come citavi, un mondo, diciamo che, ci raccontiamo ecco sempre più dominato dalla finanza e la storia del collettivo ha una prima visione nel classico esempio perché lì abbiamo avuto un fondo finanziario Merrose che di fatto avendo acquisito nel 2018 CKN più che GKN Merrose quindi il soggetto che davvero dovremmo appellare come appunto controparte almeno nella, nel primo anno di vertenza prima del cambio di proprietà e poi anche questo abbiamo visto come si è rivelato nulla di fatto quindi un soggetto che la cui minaccia al di là delle iniziative intraprese risiedeva nello stesso fatto di essere tale un soggetto in quanto fondo finanziario che una controparte impalpabile tra virgolette non è... abbiamo visto per esempio con eh, più recentemente quando eh, lo scorso mese due mesi fa appunto insomma già era chiaro la parabola della nuova proprietà di QF si è rivelata quella che, che era i lavoratori del collettivo non, non hanno avuto problemi a recarsi a Cassino sede de, delle aziende di Francesco Borgomeo e lì chiedere eh, di essere ascoltati e chiedere che venisse che semplicemente QF partecipasse, si facesse viva o denunciare il comportamento ecco questo col fondo Merrose non è possibile perché è un fondo finanziario però allo stesso tempo quello che davvero anche si è percepito dentro la fabbrica è che per quanto fosse anche malefico <ride> talmente ciò che faceva il fondo e che ha fatto e come lo ha fatto, non raggiunge per gravità quanto invece sia stato umertoso nel migliore dei termini possibile il nostro Stato. Questo per dire che, e per questo si sente, per questa è l'importanza dei rapporti di forza, che... La cosa più, più grave è stato proprio non tanto che determinati soggetti, in questo caso il fondo finanziario, si sia comportato così, ma che l'abbia potuto fare, non solo nel, nel senza reali ostacoli, ma anche con una retorica che invece voleva teoricamente impegnarsi verso queste cose. Adesso c'è... Cioè, la, la storia, diciamo se la si vuol vedere da un punto di vista più politico la storia raccontata nel documentario comunque l'intera storia del collettivo GKN comincia sotto il governo Draghi con la maggioranza quindi che lo denotava per cui in realtà a parole soprattutto anche poi a livello regionale e comunale in un primo momento comunque a parole c'è sempre stata un, una, una comprensione verso la situazione, la gravità e tutto di fatto nella pratica a livello comunale certo all'inizio è stato molto importante eh, il fatto che sia stato proibito ai TIR l'accesso alla, alla via che portava alla fabbrica per impedire proprio lo smantellamento e questa è stata un'importante cosa pratica che ha permesso che fin dall'inizio l'assemblea permanente eh, dei lavoratori fosse legittimata, e, ah, ma, ma non tanto per questioni di ordine o logistica, è proprio una cosa importante che, che le autorità locali abbiano sancito, comunque riconosciuto più che sancito, che veramente il collettivo, questi operari, fossero le persone più... che loro dovevano rimanere lì dentro in quella situazione. Quindi tutta questa parabola per dire che sì, certo che è un mondo e soprattutto è un paese in cui la finanza, i soggetti economici sembra che siano loro a farla da padrone in tutti, e di fatto è così, ma io credo che parlare della questione, per parlare della questione sia innanzitutto importante, il collettivo ce l'ha fatto capire, non tanto vedere quanto potere hanno questi soggetti, ma quanto poco è l'opposizione, ovviamente in funzione della comunità, che viene fatta dalle istituzioni, questo è il vero tema, perché... Purtroppo sappiamo bene per ragioni che vanno ben oltre i campi Bisenzio, la Toscana e l'Italia, che certi dossier, chiamiamo così, non, non sono proprio di. Non, non viene concesso che siano di, di nostra competenza, per competenza intendo proprio come comunità italiana. Ma poi vediamo anche, basta andare, insomma, oltre Alpe, basta andare anche a vedere che, che cosa succede. Sta succedendo adesso in Francia il tutto. Vediamo che comunque all'interno di margini ben definiti diciamo della nostra collocazione geopolitica c'è modo e modo di impattare, di rispondere all'azione, alle prepotenze di soggetti come un fondo finanziario ecco e la storia della CKN fra le tante cose nel documentario noi, io, per me è stato molto importante far vedere questo C'è cioè anche per la sua assenza il problema del fondo finanziario sta veramente tutto nel fatto che per varie ragioni innanzitutto che afferiscono anche a rapporti di forza, non ha una controparte se non il collettivo stesso direttamente. E questo, certo, è un qualcosa che rende racconto anche molto eroico. Viene detto in un passaggio del film che a un certo punto viene riconosciuto durante un'assemblea: voi non vi rendete conto che, comunque, eh, Merrose fa parte, raggruppa più fondi che per il tutto posseggono il 30% del debito pubblico italiano. E quindi uno collega a livello di perché succedono certe cose, rapporti di forza, che cosa succede. Ecco, il fatto che dentro la fabbrica, l'ho fatta lunga su questo specifico argomento, ma potrebbe valere su tutte le altre grandi tematiche che hai citato, nella fabbrica sentirne parlare così, quindi alla luce dei rapporti di forza, e non fare il passaggio che almeno personalmente quando ho sentito parlare di rapporti di forza ho sempre visto, cioè andare nelle nel cinismo perché appunto se i rapporti tali sono e allora che, che stiamo, di che stiamo a parlare e invece di conoscerli lì dentro anche personalmente ho imparato che è la prima cosa da fare per impattarli e se non si ha la forza e non c'è mai stata ingenuità su questa dentro il collettivo neanche quando ci fu la famosa manifestazione di 40.000 persone il 18 settembre 2021 organizzata ripeto anche questa, da un collettivo, da un collettivo di fabbrica, senza diciamo tutta la rete, che <ride> di solito quando vediamo questi grandi cortei si attiva in sostegno, no, il soggetto organizzatore era il collettivo di fabbrica, neanche in quelle fasi c'era ingenuità, però se si sa che non si possono cambiare i rapporti di forza, quantomeno si può predisporre le condizioni per, non voglio dire neanche cambiare, agire, impattare su di essi, e quindi questo, innanzitutto oltre alla lotta e al portare avanti la propria vertenza, come hanno fatto e lo si esprimeva eh, entrando davvero in sintonia, lo metto poi personalmente, con quello che è tutto il mondo dei, dei, dei nuovi lavoratori, per quanto insomma eh, l'età è molto larga in, in Italia e non solo per cui ci si può definire nuovi lavoratori, ma entrare in sintonia con questo perché veramente al netto del settore, io questa, vabbè, da, diciamo, da libro professionista, ho, ho una certa esperienza, ma mi rendo conto anche quei tani che hanno, che sono, insomma, che hanno contratti come dipendenti, c'è grande sintonia, perché comunque, come hai detto bene, eh, siamo tutti molto soli, per varie ragioni, ma siamo soli e ci comportiamo come tale. Ecco, ci sono... La storia della del collettivo di fabbrica ci insegna che innanzitutto sui luoghi di lavoro, come appunto è una fabbrica, dove il lavoro, insomma, fin quando per adesso in molti settori ancora è così, per forza di cose deve avvenire in gruppo, c'è modo e modo di organizzare la vita di quel gruppo, non, è, non ci sono solo per forza i, i canali predisposti e concessi, il collettivo di fabbrica... Eh, eh, nasce appunto come una realtà all'interno della fabbrica tra virgolette informale nel senso che chiunque eh, poteva farne parte bastava essere attivo è differente da quella che poi l'RSU e il suo organico questa è una distinzione importante perché eh, già il fatto che questa cosa sia avvenuta questa, questa infamità <ride> sia avvenuta in una fabbrica che al netto della sua RSU dei suoi delegati di raccordo di tutte queste figure avesse un collettivo che... Mh, di fabbrica che raccolpava tutti i lavoratori insomma ci fa capire magari perché si è scelto di agire su firenze innanzitutto tra le varie tra i vari stabilimenti che, di, di gkm che è, insomma non, non tanto in italia ma in europa e però allo stesso tempo invece magari settori appunto come può essere anche il mio in cui per forza di cose a volte eh, abbiamo, si tende ad avere un approccio un po' eh, isolato, comunque per quanto ovviamente siamo abituati a lavorare in squadra, di fatto lo è, il cinema e il documentario sono lavori di squadra, però poi di fatto eh, la parola collega fa parte proprio meno del nostro vocabolario. Ecco, questa non è una caratteristica per cui non possiamo avere una coscienza di categoria, questo il collettivo l'ha insegnato bene, perché al netto di tutto, e come almeno personalmente ho anche vissuto nel realizzare questo lavoro se davvero in qualcosa in cui si crede e nel mio caso era nel provare a raccontare e restituire questa storia si mette avanti il fare all'essere tra mille virgolette faccio un po' un'approssimazione perché davvero è chiaro perché stai facendo qualcosa e allora la coscienza di, di categoria e non solo si crea e come la coscienza di classe si crea e come, ma perché passa innanzitutto dal, dal, dal chiedere agli altri, appunto, ora mi torna facile, ma veramente credo sia il modo giusto per concludere questo discorso, da chiedere agli altri come stanno quando ci chiedono come, come noi stiamo. Non per ribaltare la domanda perché non vogliamo rispondere, ma perché come sta l'altro è... È direttamente correlata a come sto io quando si parla di lavoro. Per cui, ecco, mi avevi chiesto un ragionamento <ride> su tutte le tematiche poste e, e spero di aver fatto un ragionamento e non è con un gomitolo <ride> che, si, che andava su di sé, però è un po', è un po questo. Giusto, giusto per chiudere, infatti, a proposito insomma, di, del perché con questo lavoro... In, eh, e mi, mi prendevano un po' in giro ogni tanto le persone mentre lavoravo al montaggio che vedevano tra i vari hard disk che avevo con tutti i materiali e ce n'era uno appunto tutto, dedicato al progetto che avevo sull'etichetta, diciamo io questa cosa di, di dare dei soprannomi alle hard disk, diciamo mi piace rendere umanistico <ride> tutto il più possibile. Allora l'avevo l'etichetta sull'hard disk del il primo hard disk dei materiali della CKN, c'è scritto Pro Patria scatenando l'ironia perché ma come insomma anche a livello politico sembrano slogan di tutt'altra parte e io invece in modo insomma molto tranquillo rispondevo mi era venuto così da scrivere perché ecco credo che eh, almeno personalmente per quella che è stata la mia esperienza lavorare a questo documentario sia stata la cosa ripeto per me più importante che abbia mai fatto per, eh, per la mia comunità per il mio paese e credo che davvero dentro la ckn eh, molto più che in tante altre realtà in cui eh, di questi temi si fa vanto e ci si fa bandiera, sia davvero una sana, <ride> legittima, non ingenua eh, opportunità di capire che cosa vuol dire l'interesse nazionale, l'interesse di una comunità davvero, l'interesse di un territorio e, e vedere come invasori, <ride> non le solite categorie o fasce di popolazione che, che di solito siamo abituati a fare ma qualcun altro perché e qui veramente chiudo il quel motto del, del collettivo Insorgiamo insorgiamo era il motto della Brigata Sinigaglia che liberò Firenze dal nazifascismo e che fra le varie azioni che con orgoglio poteva vantare c'era quella di aver impedito anche che i nazisti durante la ritirata smantellassero i stabilimenti e le fabbriche ecco, le analogie sono fit troppe però se qualcuno arriva in un posto vi, vi crea una fabbrica e dopo se ne vuole andare portando via la fabbrica ignorando quello che senza parlare dei rapporti effettivamente di come abbia ricevuto magari agevolazioni di come effettivamente sì, loro ha, hanno fatto un investimento ma c'è il territorio che ha fatto un grande investimento a partire da, da concedere dei terreni a questa iniziativa e poi pensa di poter andare via ignorando quella che è l'esistenza dei suoi lavoratori e delle lavoratrici e di fatto cioè della fabbrica stessa e questa è un'invasione e quindi insorgiamo credo sia uno dei motivi per cui questa lotta nel bene e nel male è così tanto nota e dà così tanto fastidio perché sono perché ecco si insorge, non solo si resiste, qui si chiede di sorgere, No, sì, sì, sì, no, no, in effetti questo è vero ed è, ed è importante, cioè il riuscirsi a sentirsi, a prendere coscienza di essere, di essere eh, classe e rimettere proprio anche al, al posto giusto e nella giusta posizione il capitalismo, cioè a pensarlo non, so, non soltanto come un ordine che regola i rapporti economici, ma anche come eh, un, un ordine, come, come regolatore di rapporti sociali, come abbiamo sempre visto. Marcia ce l'aveva detto tanto tempo fa, per ora sta sempre più tornando fuori questa cosa qui. E eh, l'altra cosa è che comunque queste famose politiche, come stiamo vedendo, di austerity o altro, che portano a... Eh, grandi tagli nel pubblico non sono mai politicamente neutre, punto. sembrano proprio per difendere proprio il capitalismo da quella che possiamo considerare la classe, la classe subalterna. E poi ce n'è sempre, sempre più bisogno di, di, di sentirsi e di insorgere, quindi il mio invito è sabato prossimo essere i più possibili presenti a, a, a Firenze, io farò, di tutto, io farò di tutto per esserci e soprattutto intanto ti ringrazio veramente per essere stato uh, con noi, di averci parlato del, del, del tuo bellissimo documentario, del vostro bellissimo... Tu e di Lorenzo, il vostro regista documentario sulla GKN. Sì, volevo dire che il film è distribuito da OpenDDB, distribuzione dal basso, da, da gennaio, dopo l'anteprima la, che ha avuto a novembre al Festival dei Popoli, insomma, veramente infiammata in tutti i sensi. E il film insomma, sta girando l'Italia sia in sale cinematografiche che in spazi sociali, militanti, di qualsiasi eh, natura. Eh, però appunto per chiunque fosse interessato a, a organizzare una proiezione o proporne alcuna di contattare direttamente la distribuzione eh, sul sito di OpenDDB trovate tutti i riferimenti al film e, insomma per proporre e organizzare proiezioni questo insomma è anche noi mentre, mentre cerchiamo e, insomma mentre il film è a giro per, per l'Italia cerchiamo sempre per l'Italia e non solo tra poco ci sono già anche degli appuntamenti fuori, fuori dai nostri confini e cerchiamo sempre di essere presenti io e io, Lorenzo con qualche rappresentante del collettivo questo proprio perché eh, col fatto che questa è una storia che non è finita è molto importante che con noi ci sia quando è possibile ovviamente e um, qualcuno del collettivo perché lo rende chiaro fin dall'inizio questo aspetto che appunto la storia è in corso e la storia va seguita e fra le tante cose insomma che, che speriamo che con questo film eh, possano accadere in chi, in chi lo guarda c'è anche quello soprattutto di eh, se ancora non lo si è fatto di cominciare a seguire da vicino più vicino possibile questa storia e il collettivo di fabbrica GKN che è il modo migliore per, per stargli vicino innanzitutto, grazie eh, grazie ancora a te Filippo per la disponibilità per la disponibilità è tutto <susurra>